Eccoci qua, buongiorno, Maurizio Poli, educatore finanziario. In questo particolare periodo che stiamo vivendo tutti quanti dal punto di vista di questa situazione nuova per tutti, anche noi consulenti educatori finanziari, siamo in lockdown, come dicono quelli bravi, siamo chiusi in casa e però la trasmissione prova ad andare avanti con le informazioni che ci sono utili dal punto di vista dell'educazione finanziaria in questo periodo. Ho il piacere di poter intervistare, la conoscete già, la collega Giusy Biondelli, educatore e consulente finanziario che da un'altra località nel Cremonese la intervistiamo su quello che sta succedendo adesso dal punto di vista di per quanto riguarda i risparmi, per quanto riguarda le aziende. Diamo il benvenuto a Giusy, buongiorno Giusy. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua Giusy, ecco volevo fare con te una breve panoramica per quanto riguarda la situazione che stiamo vivendo, un po' particolare no? Beh direi che è una situazione priva di storicità nel senso che è nuova ed è la prima volta per tutti, stiamo per utilizzare le parole di qualcuno di più noto, stiamo esplorando territori nuovi e quindi questo <ride> rende diciamo ancora più è incerto il contesto in cui viviamo, incerto il futuro, perché la visibilità è, è offuscata del futuro prossimo. È offuscata dell'ex governatore della BCE, Mario Draghi. Affrontiamo territori inesplorati, ma noi siamo vicini ai nostri clienti, alle, alle famiglie, alle imprese, cercando di tenerle aggiornate, giusto Giusy? Beh, direi che oggi più che mai c'è bisogno della presenza dell'educatore finanziario, del consulente finanziario, proprio per, per riuscire a trasmettere quelle che sono le eh, conferme, per confermare, per tranquillizzare i clienti per le scelte che hanno fatto in termini di pianificazione finanziaria e comunque soprattutto per gestire le emotività, che è un'emettività doppia, la prima per l'emergenza sanitaria, quindi tutti abbiamo paura per la nostra salute, per la salute della nostra famiglia e dei nostri cari. E quindi lì è una cosa, ed è già una tensione. In più, la, parte, la seconda parte è la tensione dal punto di vista economico-finanziario, perché tutti noi abbiamo un lavoro, tutti noi avremo dei risparmi, tanto pochi, magari c'è chi magari è più preoccupato anche per eh, la, i propri piccoli risparmi previdenziali, ma in ogni caso ognuno di noi pensa al, suo futuro, al proprio futuro professionale ed economico. Giusto, quindi, giusto, medica. giusto. Dobbiamo quantomeno proteggere... Quindi la preoccupazione per la sopravvivenza e la, la, la preoccupazione per la situazione economica direi che per esempio per paragonare rispetto alle crisi precedenti la crisi del 2008, quindi la grande crisi piuttosto che la crisi del 2011 di accesso al credito questa è una, una nuova variabile il contesto della crisi relativa al rischio persona fisica quindi il rischio che ci lega alla sopravvivenza di tutti i giorni e il contesto appunto del rischio economico-finanziario. Bene Giussi, abbiamo già introdotto la parola rischio che dobbiamo gestire per quanto riguarda i nostri risparmi, il nostro patrimonio ma anche il rischio che si parla molto della ripresa, speriamo, delle imprese perché e delle attività eh, degli imprenditori. Io ti farei due blocchi prima di intervista, quindi partirei dal risparmio, dalla protezione del risparmio, perché la gente è un po' confusa, un po' eh, così eh, in, indecisa su cosa fare, dei pro come proteggere i propri risparmi. Eh, ma come proteggere dei propri risparmi? La parola protezione in questo ambito ha una, anche qui una doppia valenza, la protezione a monte, quindi nel momento in cui pianifichiamo i nostri risparmi, che allora dobbiamo prendere in considerazione gli obiettivi di investimento e tutte quelle che sono le, ehm, i progetti personali, le aspettative personali nei confronti di questo che dovrebbe essere il nostro, eh, il nostro gruzzoletto per il futuro. E invece la protezione del momento contestuale, cioè cosa possiamo fare per i nostri risparmi in questo momento per chi ha liquidità o per chi invece ha portafogli investiti? Beh, questa è una domanda che va, mh, la cui risposta diciamo, riguarda soprattutto il processo di pianificazione finanziaria, cioè quello che abbiamo fatto prima, quando abbiamo deciso come investire i nostri risparmi, quali sono gli obiettivi che ci siamo dati? E quindi ripensare a quelle che sono la, la, la, la fine, cioè tutto quello che dovremo realizzare con i nostri risparmi eh, nel tempo in cui ci siamo prefissati. Non dobbiamo distogliere l'attenzione la, del brevissimo termine dove c'è molta emotività in campo, proprio come l'ho spiegata prima, ma tenere presente, tenere presente i nostri obiettivi. Che quelli nel, nel lungo periodo, nel medio periodo, se ci siamo prefissati che tra cinque anni dovremo eh, non so, ehm, sostenere lo studio dei nostri figli, che tra cinque anni eh, avremmo intenzione di versare un acconto per un, la, il sogno di una casa, comunque il brevissimo tempo, quello che sta succedendo adesso, quello che è successo in due mesi, sposta di poco la nostra pianificazione. Dobbiamo mantenere dritto lo sguardo verso, verso i nostri obiettivi. Per chi invece ha nuova liquidità da investire, chiaramente c'è sempre la doppia medaglia. Da una parte ci sono opportunità che offre il mercato, ma tenendo sempre conto se noi siamo mh, investitori quanto rischio ci vogliamo prendere. Oppure dall'altra parte comunque eh, investirli in una, in, una, in una dimensione più prudente, quindi dicendo voglio conservare il mio capitale perché comunque dovrebbe servirmi tra X tempo, e quindi prendere una decisione di conservazione. Ecco, dipende sempre dai nostri obiettivi, però nel momento in cui noi ragioniamo in quest'ottica, nell'ottica tenere presente quello che vogliamo raggiungere riusciamo a distaccarci da quella che è l'incertezza e eh, la volatilità, il termine proprio volatilità è tipico dei mercati finanziari di questo momento, c'è cioè tutto questo andamento oscillatorio che si verifica ogni giorno, riusciamo a distaccarci da questa incertezza che ci accompagna ogni giorno e che ci accompagna anche quando sentiamo le notizie. Quindi bisogna avere un piano ecco. e degli obiettivi precisi e mantenere il comportamento, certo magari comunque rivedere, eh, presidiare quello che è, monitorare quello che è la nostra decisione in maniera tale che non ci siano grossi scostamenti, quando intendo per grossi scostamenti, ma proprio in termini di raggiungimento dell'obiettivo, non solo se il mercato fa più 30 o meno 30, in questo senso. E sempre con l'assistenza eh, ecco giussi ti, ti interrompo è lui che ci aiuta a fare le opportune valutazioni anche del contesto del momento in cui facciamo ti interrompo momento. proprio giussi su questo argomento qua cioè stiamo, abbiamo vissuto dal 29 di febbraio questa altalena sui mercati finanziari con forti ribassi e forti recuperi quindi abbiamo assistito a questo Situazioni abbastanza particolari, già vissute anche in passato. Ma ti faccio una domanda particolare. Se io investissi a rate, cioè investissi con questo termine che sentiamo ogni tanto sui giornali a PAC, piani di accumulo capitale, potrebbe essere una situazione, una soluzione finanziaria adatta per questo periodo? Certamente, perché la modalità del PAC è un metodo, prima di essere una scelta finanziaria, è un metodo che ci diamo, ci autodottiamo noi come investitori, nel stabilire una eh, periodicità, cioè definiamo che il nostro investimento, invece di essere con un versamento unico di X, ipotizziamo una cifra simbolica di 10.000 euro, Invece di, un, di, di sottoscrivere un investimento di 10.000 euro in una volta sola, stabiliamo di fare un investimento che preveda il versamento di 100 euro mensili. Questo permette di usufruire, di avere il beneficio di entrare gradualmente sul mercato, quindi anche stabilire se io voglio continuare quel tipo di investimento seppure il mercato si è messo in un modo che invece non mi piace più e quindi magari il mio investimento non lo continuo fino al totale di 10.000 euro ma magari se sono arrivata a 2.000 posso interromperlo e l'altro aspetto è che invece beneficio dall'entrata graduale e quindi anche riuscendo anche a, ad avere una mediazione nel prezzo e questo è importante perché va a influire necessariamente sul rendimento del mio investimento perché ogni volta, ogni mese quando verso i miei 100 euro avrò un prezzo di mercato diverso e questo fa sì che possa ottimizzare il mio rendimento di portafoglio e in più mi eh, permette di qualora sia la mia scelta di fare anche scelte un pochino più rischiose perché mediando il prezzo ogni volta posso anche pensare di dosare anche la, un, un rischio un pochino più eh, spostato verso un comparto ad esempio azionario dipende da, dall'analisi che facciamo col nostro consulente quindi il PAC è una soluzione interessante partendo da 100 euro andando in avanti anche a cifre importanti che può gestire bene queste situazioni abbastanza particolari di andamento di borsa, dei mercati Io, finanziari. In uno dei miei articoli ho detto che il PAC va bene per tutti, perché nella parola PAC, che è l'acronimo che significa piano di accumulo capitale, non c'è scritto quanto deve essere l'importo, per chi ha risparmi più limitati può essere 100 euro al mese, per chi ha risparmio un pochino più di spessore, nessuno vieta su un investimento di più corposo di decidere comunque che questa sia la modalità più efficiente per andare ad ottimizzare il rendimento di portafoglio. E quindi cosa succede? Che se io per traslare ad un importo un pochino maggiore, se anziché avere i miei 10.000 euro o 150.000 euro, Posso pensare di dire verso 50.000 euro inizialmente e fare dei versamenti di 10.000 euro al mese per entrare in maniera graduale eh, sull'investimento e andare a sottoscrivere porzioni mensili tutti i mesi del mio investimento. È proprio dato a tutti, a tutti gli importi e a tutti i portafogli. Bene Giussi, ti fermo ancora una volta. Grazie per questa cosa. Giussi ha detto che lei scrive degli articoli, li scrive sul settimanale Mondo Padano che è in edicola ed è online su www.mondopadano.it ma anche sulla rivista specializzata bimensile che si chiama Investors dove scrivono altri educatori e consulenti finanziari con la sua rubrica la potete leggere online sul sito anche di Your Solution o sulla pagina eh, Facebook che trovate sempre di salute finanziaria o che trovate su Facebook, dove vi invito ad andare a mettere mi piace per essere aggiornati su tutte le novità che diamo dal punto di vista eh, finanziario, si chiama Salute Finanziaria, dove poi troverete anche questa, questa puntata che particolare che stiamo registrando in questo momento con le tecnologie di Well TV, che ringrazio la regia per questa particolarissima eh, registrazione e opportunità che viene data in questo momento in cui non possiamo essere direttamente in, in, in studio televisivo. Giusy, saltando poi invece all'articolo che apparirà domani sul settimanale Mondo Padano, affronti anche l'aspetto delle imprese, della finanza per le imprese che in questo momento sono chiuse e hanno bisogno magari di valutare caso per caso, fotografia per fotografia aziendale, le risorse che sono state messe a disposizione dal punto di vista eh, del, del, dello Stato e del Governo. Ci vuoi fare una breve panoramica delle, delle, della cassetta degli strumenti e dell'articolo che poi uscirà? Un'anticipazione? L'anticipazione che posso dare è che chiaramente l'articolo parlerà dei due decreti, che sono i due decreti cardine delle varie misure messe in campo dal Governo italiano a sostegno della, delle imprese uno è il decreto Cura Italia emesso alla 17 di marzo e l'altro è il decreto liquidità eh, emesso il 9 di aprile. Il primissimo, il decreto Cura Italia, prevedeva la primissima misura, mh, soprattutto quelle più immediate, per sostenere l'emergenza proprio, ma l'emergenza è nel, nell'immediatissimo proprio, e quindi ha previsto le moratorie sui finanziamenti azienda. La, il fatto che i fidi in scadenza venissero comunque confermati e provocati fino al 30 di settembre, insomma una sorta di cristallizzazione dell'accesso al credito delle aziende che avevano già uh, in accordato da parte degli istituti di credito di riferimento. Questo è in buona sostanza il decreto Cura Italia, oltre ovviamente alle prime linee di cassa integrazione piuttosto che poi le successive attuazioni relative agli assegni da 600 euro per i titolari di partita IVA. Quindi tutte le primissime misure relative all'emergenza scoppiata tra fine, fine febbraio e primissimi di marzo. E il decreto liquidità del 9 di aprile, detto proprio decreto eh, destinato alle misure per sostenere le aziende, Prevede invece le prime misure di vera e propria finanza, ovviamente non a fondo perduto, ma di accesso al credito per le aziende nelle varie, in vari contesti. Allora, eh, quello più mh, immediato è quel, il finanziamento chirografario di 25 euro garantito al 100% da medio credito centrale che è diciamo, la linea più facile immediata per le PMI, oserei dire, per le micro piccole imprese e per i titolari di partita IVA, quindi liberi professionisti piuttosto che eh, proprio ditte individuali. Questa è la misura più diciamo, flessibile e eh, immediata perché eh, ha un iter facilitato, non c'è la, la valutazione del merito creditizio da parte della banca, ma c'è un vero e proprio iter di istruttoria del credito, quindi devono raccogliere comunque i documenti, c'è un modulo che è scaricabile dal sito del MISE per la richiesta della garanzia e viene fatta l'istruttoria, seppur leggera ma viene fatta un'istruttoria, anche senza la valutazione del merito, ripeto, ma comunque un'istruttoria vera e propria. Questo permette alle aziende di avere questi o comunque ai titolari di partita IVA di avere questi famosi 25.000 euro in con durata 6 anni, di cui i primi due anni di preammortamento con garanzia credito centrale al 100%. Quindi anche in termini di eh, garanzia del credito erogato è una garanzia molto solida, è la garanzia per eccellenza, la garanzia solida, con dei tassi e delle condizioni particolarmente agevolate. Anche qui le condizioni però non sono fissate dal decreto, sono state lasciate un po' alla gestione del ceto bancario. C'è chi fa pagare l'1,20%, c'è l'intermediario che fa pagare l'1,85%, insomma diciamo che siamo sotto il 2%. La garanzia del mediocrito centrale è gratuita e anche l'istruttoria è gratuita. Poi sono prese anche altre misure un pochino più strutturate per le richieste di eh, importi più consistenti, fino agli 800 Ci fermo euro. Qua, Giuseppe, ti fermo qua Giuseppe, ti fermo. anche per le aziende che hanno dimensioni diverse, quindi proprio qua per le certo. piccole, medie imprese e anche imprese di dimensioni più strutturate che possono superare certi limiti di fatturato, quindi anche le grandi. Va bene Giuseppe, va bene Giuseppe. Il, Giusy, misure, Giusy, è che, eh, sì. stiamo facendo queste... Giusy, mi senti? Sì. Bene. Dico, dicevo, va bene questa, questa tuo intervento. il tempo sta scorrendo molto velocemente, dobbiamo salutare gli ascoltatori di Well TV perché il tempo nostro sta per scadere, domani troveranno l'articolo completo tuo e gli altri articoli sono online sul sito di Mondo Padano, sul sito e sulla pagina di salute finanziaria giusto quindi le, domani in edicola è online trovate anche il dettaglio di questa cassetta degli strumenti finanziari per le imprese giusto giussi esatto. esatto quindi lasciamo un saluto agli ascoltatori di well tv e ci ritroveremo con la, il programma salute finanziaria con questa nuova modalità finché non potremo tornare fisicamente poi direttamente negli studi di Well TV, ringrazio la regia perfetta per quanto riguarda e ringraziamo molto Giusy Biondelli, per educatore e consulente finanziario che ci ha fatto questo intervento, che ci ha fatto a volo d'angelo sulla situazione finanziaria, sia per quanto riguarda le imprese che per quanto riguarda i risparmi, Vi rilascio il mio sito per chi volesse poi andare a vedere e contattarci è ricordando sempre che il risparmio di oggi e il pane di domani. Alla prossima!